Ciao, come state? Tutto bene? Ah, mentre scende la neve io sono qui per dirvi che sono tornata. Ebbene sì, dopo una piccola operazione al gomito sono ritornata. Eh, intanto per darvi appuntamento a martedì prossimo, quando ormai entreremo nella settimana veramente prenatalizia al massimo e dove quindi chiacchiereremo del Natale, dei tanti cenoni che andrete a fare, se lo farete, se cucinerete voi e che cosa magari avrete scritto nella letterina. Ma il, diciamo così, il mio saluto è anche per um, dirvi che eh, come ogni anno siamo Raccogliendo i saluti eh, dei nostri amici di TRS Radio, di chi ci segue e voi insomma ne fate parte ogni martedì mattina, eh, dicevamo gli auguri che inseriamo a fine anno in un programma che ci traghetta praticamente dal 2022 al 2023. Per cui vi chiedo, se avete voglia di essere anche voi protagonisti con i vostri saluti della nostra trasmissione, di mandarli al nostro WhatsApp 331-126-5959. 9, basterà un audio semplice semplice semplice in bianco noi lo monteremo con quelle che sono le classiche canzoni natalizie e il tutto insomma verrà appunto dicevo mandato in onda eh, la notte tra il 31 eh, dicembre e il primo gennaio So che sarete in tanti, ma sì, una bella cosa eh, di condivisione, di comunità, come ci raccontiamo sempre al martedì mattina. La cosa è molto semplice, semplice, semplice, semplice, quindi non dovete fare altro che schiacciare il bottone del WhatsApp eh, e dire ciao, eh, ad esempio, facciamo l'esempio, ciao, eh, sono Simona e eh, auguro a tutti gli amici di TRS Radio un buonissimo fine anno e un buon inizio 2020. 23 e insomma, una cosa del genere va benissimo. Poi spazio alla vostra fantasia e poi lasciate andare il messaggio e lo inviate al 331 126 5959 che è il nostro WhatsApp della radio. Spero di sentirvi presto, di avere tanti vostri messaggi di auguri. E naturalmente così condividere e chiudere un anno che è stato bello insieme ogni martedì, ma comunque martedì ci rivedremo per parlare ancora una volta di Natale, ancora una volta il rosso ma ancora una volta insomma con la speranza che eh, quello che scriviamo nella letterina possa essere tanta serenità e che ci possa portare un buon 2023 vi aspetto eh, come sempre alle 9.30 martedì ma aspetto i vostri vocali con i vostri auguri per gli amici di TRS Radio al 331 126 5959 un bacio grande, ciao!